benvenuti nel mio canale di cucina oggi cucineremo delle polpette di pollo prendiamo un petto di pollo di circa 500 grammi lo tagliamo a pezzettini e poi lo mettiamo in un mixer aggiungiamo al petto di pollo due spicchi d'aglio 3 cucchiai di passata di pomodoro 4 5 foglie di salvia un rametto di rosmarino un cucchiaino di paprika un pizzico di sale e un pizzico di pepe azioniamo il robot e frulliamo tutto dopo aver macinato il tutto andiamo a formare le nostre polpettine Ora andiamo a cuocere le nostre polpette prendiamo una padella antiaderente e mettiamo dentro un giro d'olio Mettiamo le polpette di pollo e le facciamo rosolare per benino Dopodiché le sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. Alziamo la fiamma e lasciamo evaporare il vino. Una volta che il vino è evaporato, proseguiamo con la cottura per 15 minuti. Ed ecco qua le nostre polpette di pollo pronte per essere gustate. Provate le mie polpette e fatemi sapere se vi sono piaciuti. Lasciatemi un commento e mettete tanti mi piace. Condividete il mio video con i vostri amici. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao da Gianni.